Ciao. Hai fatto venire alla biblioteca del Parco Sempione ma è chiusa Sì, è ancora chiusa È una biblioteca chiusa dal 2009, dalla fine del 2009 per ristrutturazione Infatti venivamo tutti qua a studiare Sì, tutti venivamo a studiare al liceo È un posto per liceali questo Perché è molto gradevole in mezzo al parco Una bella struttura Che dove, doveva riaprire nella primavera del 2010 Ma... Poi credo che i lavori si siano protratti e vedo che non sono ancora terminati, anche se questa mattina mi sembra che la Moratti abbia fatto una falsa inaugurazione, ma insomma speriamo che tra poco riapra. Senti, già che siamo qua in tema di biblioteche, tu hai tutta una tua... Allora, intanto Daniela Benelli, candidata per il di Milano, Consiglio Comunale del Comune di Milano per Sinistra Ecologia e Libertà hai tutta una tua teoria, una tua idea sul ruolo delle biblioteche cosa, se tu venissi eletta che cosa proporresti? Beh, prima di tutto potenziare tantissimo la rete delle biblioteche eh, quindi rendere più moderni, più efficienti le attrezzature, il personale, gli orari cioè rendere, diciamo, migliorare il servizio della rete che esiste che è già una rete abbastanza ampia Può essere che in qualche quartiere manchi e andrebbe costruita una nuova biblioteca, ma soprattutto andrebbe costruita la Biblioteca Civica Centrale, che faccia un po' da come dire, centro di tutto il sistema delle biblioteche, quindi offre alle biblioteche dei quartieri una serie di servizi come avviene in tutti i sistemi bibliotecari che io ho conosciuto nella provincia di Milano, per esempio. Quindi la Sormani non è, non è sufficiente. Non è... La Sormani è una struttura antica e quindi inadeguata a fungere da moderno centro bibliotecario e poi serve una, una struttura più ampia con sale di lettura dove i 140.000 studenti universitari della città di Milano possano andare, a leggere, stare, passare, passare il loro tempo anche in, in, in, in, così, nelle sale di lettura, consultare libri. E poi naturalmente le attrezzature informatiche, tutto ciò che connota una moderna biblioteca. E questo manca ed è, ed è un peccato. Credo che sia una delle poche grandi città che, che non ha una biblioteca civica centrale. Andiamo invece adesso un po' fuori dall'Italia e in particolare... In Inghilterra dove con, con le recenti elezioni eh, sono state annunciate una serie di tagli alla cultura e eh, il direttore della Tate Modern, quindi non del, del, dell'ultima delle istituzioni culturali eh, inglesi, si è mosso in difesa sì delle, delle, mh, della istituzioni grandi come la sua, ma soprattutto delle piccole organizzazioni che secondo lui con questi tagli moriranno per una morte lenta e dolorosa e questo è per lui il problema maggiore perché si perde quell'humus, quella fertilità che fa secondo lui appunto dell'arte contemporanea inglese uno dei, delle, dei fenomeni più importanti. Sì, direi che il direttore della TETA ha colto uno dei punti della cultura contemporanea. E il punto è che non bastano le grandi istituzioni eh, per tenere eh, viva la eh, capacità di innovare e la creatività di un paese, ma serve soprattutto in qualche misura coltivare proprio l'humus, cioè coltivare proprio quella cultura e quella creatività diffusa che talvolta si svolge non so, in piccoli gruppi che provano negli scantinati, in associazioni culturali che curano i rapporti nelle reti internazionali sull'arte contemporanea, anche Milano è ricca di queste realtà e, e servirebbe in qualche maniera collegarle, tenerle molto presenti, offrire in qualche caso, e questo è uno dei punti programmatici interessanti, degli spazi laboratorio, o se vogliamo delle co-residenze, delle residenze come il co-working, no? quelli che si uniscono e hanno un unico ufficio, ognuno ha sulla sua stanza, ma una serie di servizi sono centralizzati. Questo bisognerebbe farlo per tutti i gruppi creativi giovani, nella musica, nel teatro, nell'arte nell contemporanea, cioè in molti ambiti che poi sono tutti i confini ormai labili, perché la creatività contemporanea un po' supera i confini tra le discipline artistiche e questo sarebbe un lavoro molto interessante da fare, magari anche mettendoli in rete. Oggi è facile con gli strumenti informatici mettere in rete le realtà e farli condividere progetti, idee. È, è una tu ci hai già provato quando eri assistito la cultura con il progetto MetroCult? Sì, avevamo elaborato una piattaforma informatica che ha riunito oltre 500 gruppi e realtà e anche singoli che eh, sì, in qualche modo erano attivi nel campo della, della promozione o dell'invenzione della creazione culturale, artigianale, artistico-artigianale in qualche caso. È un progetto che purtroppo non ha avuto il tempo di svilupparsi perché c'è stato un ribaltone in provincia ma era molto interessante e credo che varrebbe la pena riprenderlo per Milano e mi pare che nel programma elaborato dall'officina Pisa Pia ci sia questo, questo punto sì. mettere in rete i, tutte le associazioni, tutti i gruppi creativi poi sempre sul tema della cultura diffusa tu prendi a modello come città non tanto eh, Londra, Parigi eh, ma una città come Berlino che ha sì una vita di, di grandi istituzioni importante ma proprio un un'aria, un'atmosfera dove si respira cultura eh, ovunque. Sì, Berlino è interessante perché diciamo, la, la sua vivacità non deriva tanto dalle grandi istituzioni che pure esistono, eh, ma dal, eh, diciamo, dal fatto che eh, gli artisti amano stare a Berlino e aprono addirittura non, non solo i loro laboratori, le loro case, cioè c'è un, un, un insieme di, eh, di di opportunità, di scambi, di vita eh, artistica molto diffusa, che è molto nei quartieri, in particolare in alcuni quartieri, ma in generale direi è eh, una caratteristica di Berlino, di essere molto ospitale con gli artisti, di amarli, eh, di invogliarli a stare lì, a parte il fatto che è una città abbastanza economica, quindi anche gli affitti non sono pazzeschi e, e questa è una cosa interessante, insomma, e credo che... Milano potrebbe ispirarsi più a quel modello. Se tu fossi eh, assessore alla cultura di Milano, quali sono due eh, cose che faresti? Al di là della cosa delle biblioteche che hai già detto, eh, due, non so... Fantastico. Ripristinerei senz'altro la festa del teatro che avevamo inventato in provincia, che è un momento promozionale del, di tutto il sistema teatrale milanese, eh, perché che generalmente non ha soldi da investire per farsi promozione, quindi quello era un momento in cui tutto il pubblico era invitato ad andare a teatro a un, a un costo simbolico, 2 euro, 3 euro, e poteva anche andare nei backstage dei teatri, visitare il teatro, aveva delle guide, poi c'erano improvvisazioni teatrali all'aperto, insomma è stato, era un momento in cui mi ricordo che partecipavano circa 80.000 persone, che è tanto per una città come Milano, poi Milano però ha un bel pubblico per il teatro, quindi secondo me è interessante mantenere questa caratteristica, questa è senz'altro una cosa che farei. E in generale direi che per lo spettacolo eh, c'è molto da fare per consolidare il sistema e anche per aiutare la crescita dei gruppi più giovani, per esempio incentivando i teatri stabili che esistono a Milano a fare un po' da tutor di un gruppo giovane eh, e questo sarebbe un, cioè un altro modo per diciamo, consolidare quello che c'è ma nello stesso tempo aprire alle, ai, ai giovani e alla, e alla creatività più nuova insomma, questo sarebbe un, tutto interessante. Poi ci sono tante altre cose che farei, appunto le residenze artistiche eh, eh, comuni, eh, tipo la Casa degli Artisti che era un'istituzione un creata a Milano che c'è ancora, bellissima, in Corso Garibaldi, all'inizio del Novecento è stata fatta questa casa che erano atelier e abitazioni di artisti, che a un certo punto è stata chiusa e, sgomberata addirittura gli artisti, gli artigiani che ancora risiedevano lì e non si sa che cosa è. oggi è impacchettata, non si sa che cosa si deve fare, quello era un'avanguardia cioè era il primo, una delle prime esperienze di residenza comune degli artisti Benissimo, allora eh, se ci sono novità ci, ci rivediamo, eh, ricordiamo che per il Comune di Milano c'è la preferenza unica per cui se eh, volete vedere Daniela Benelli in consiglio comunale, votatela, bisogna, scrivere, eh, bisogna Benelli, scrivere Benelli accanto al simbolo di no, sinistra ecologia, facendo la, la croce sul simbolo sinistra ecologica. E comunque sosterà automaticamente anche la candidatura di Giuliano, di Giuliano Pisapia, Pisa sindaco. In bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.